Il concetto fondamentale che in realtà la lotta alla mafia non è solo un problema giudiziario, è un problema che ci tocca a un po' a livelli anche più semplice dei nostri comportamenti quotidiani. Interessante questa cosa dei magistrati che entrando in politica vanno un po' a a svilire il ruolo che hanno fatto presentemente. Ma credo che una cattiva amministrazione abbia contribuito ad allargare e formare la criminalità organizzata in tutto il paese e credo anche che i magistrati, quelli veri che conoscono la mafia e sanno come combatterla, andrebbero candidati per fare in modo che possa essere distrutta o almeno combattuta fino in fondo tutta questa attività criminale.